Ciao, allora oggi video di un libro e vi voglio parlare di questo libro, eccolo qui, e si chiama Cosmetica naturale, le migliori 50 ricette, l'autrice è Natasha Tilbot francese, ed è laureata in fitoterapia, propone 50 ricette cosmetiche abbastanza semplici e basiche, e ha anche un suo blog personale dove parla di la cosmetica naturale la casa editrice tecniche nuove e costa 14 euro e 90 per, non ho guardato, per 144 pagine è un'edizione del 2016 quindi è abbastanza nuovo e adesso lo mettiamo sul leggio che ne parliamo allora per chi non lo sapesse io sono una che è abituata a creare i prodotti cosmetici in casa anche se non li faccio tutti ma solamente quelli che utilizzo di più gli struccanti, la detergente, le creme ma comunque ne provo tante anche di sintetiche. questo libro l'ho letto per curiosità e l'ho trovato in biblioteca perché prima di acquistare un libro cerco sempre di vederlo prima e e sinceramente ho trovato cose positive e negative intanto le immagini che sono davvero belle cioè sono a pagina intera sono fanno vedere la preparazione completa sono delicate sono naturali e poi c'è tutta la prefazione che ho apprezzato perché ecco parla proprio della fito e dei vari prodotti più o meno adatti delle varie eh, cosa si intende per infuso, decotto, macerato, tintura madre che sono le basi della cosmetica e i prodotti e i vari ingredienti in base alla tipologia di pelle, problematica e cosa sono gli emulsionanti, quali scegliere perché è una cosa importantissima, sembra molto chimica lo so, i conservanti perché esistono conservanti più o meno naturali e a differenza di quello che si dice sempre, la vitamina E non è affatto un conservante naturale perché è completamente realizzato in laboratorio, ricordiamoci anche quello e Quindi per questa parte l'ho trovato davvero mh, valido, soprattutto per chi vuole approcciarsi al, modo, al mondo della cosmetica naturale e della preparazione fai da te. Poi ho trovato vabbè, le varie tipologie di acque floreali, e poi è bella proprio anche lì, come, come è impaginato: è carino in questo caso. Le erbe quali sono meglio eh, adatte a varie tipologie di pelle, con una tabella che è anche chiara e poi le immagini, le immagini sono davvero belle, e, cioè, sono chiare, classiche, semplici, ad esempio sono due fiori, è, molto... è fatto bene, le fotografie sono belle, le tabelle sono interessanti, qui parla dei coloranti, le materie prime, come sterilizzare e poi ci sono le varie ricette, adesso lo sfogliamo un po' velocemente, ad esempio questa è un emulsionante base per le per la crema, gli ingredienti, la preparazione è proprio divisa in step quindi è davvero semplice anche se per alcune cose non, la, non le condivido tutte cioè, guardate le foto che sono davvero semplici e chiare e, ci sono delle, questa è la maschera al cioccolato per il viso ci sono varie ricette davvero interessanti questi sono i poti per i capelli trovo che sia adatto, io lo faccio per le immagini, cioè sono davvero fantastiche, sono molto belle, trovo che sia un prodotto, ecco, la maschera è volumizzante all'ennè per i capelli, in questo caso è scritta molto bene, alcune cose sono d'accordo, altre no, altre con la pratica ho notato che sono meglio in un altro modo rispetto a come sono indicate, ma davvero in questo campo come come può essere la cucina ad esempio c'è davvero da provare a mm, approcciarsi alle varie ricette seguire le indicazioni e poi dopo adattarsela e i saponi in questo caso i saponi non ho apprezzato come vengono indicate perché sono tutte con, eh, utilizzando dei saponi base quindi la tecnica a freddo mm, il sapone è una cosa davvero molto difficile da realizzare in casa a, quel, a differenza di quello che si pensa e niente, ho trovato che questo libro sia carino soprattutto per come è impostato su come è dettagliato più che per le ricette in sé è molto interessante la parte iniziale dove eh, poi parla anche dei trucchi ecco, dove è indicata proprio eh, la descrizione della fitoterapia in questo caso è più interessante, più dettagliato e più anche tecnico e questo l'ho apprezzato davvero tanto è un libro che vi consiglio nel caso che siete curiosi dei cosmetici fai da te soprattutto per approcciarsi a questo mondo senza... Cioè, ok imparate leggete, siate eh, avare di voler imparare sempre le cose nuove Ehm, ma non riponetevi solamente a un libro dovete davvero imparare ehm, soprattutto con la pratica sbagliando tante volte ma se sicuramente avrete degli ottimi risultati questo è un libro che vi consiglio ma non è proprio la bibbia quello che vi dico ecco studiate quello intanto ci vuole molta molto ehm, pratica e poi imparare davvero cosa vuol dire e cosa indicano i vari cosmetici le varie fasi per la realizzazione è molto più difficile di quello che indica in 144 pagine quindi, 144, sì. quindi va bene da leggere va bene da spulciare ma non è proprio il libro bibbia la guida che io consiglio sono belle le immagini ci siamo tornati con un'inquadratura un po' più decente allora come vi dicevo questo libro forse faccio molto bla bla bla è meglio che lo studi in un altro modo comunque come vi dicevo questo libro lo consiglio eh, per una lettura da sfogliare un attimo per curiosare per arricchire ricette per arricchire la conoscenza della fitoterapia questo sicuramente però trovo che le ricette siano o troppo semplici Troppo semplificate o troppo dettagliate per chi è alle prime armi. Quindi mm, è carino da leggere, è carino da sfogliare, ma compratelo usato, non a prezzo pieno assolutamente. Oppure cercatelo in biblioteca perché c'è sicura. Eh, ho visto che c'è anche l'ebook, credo. Esatto, c'è anche l'ebook, sia in pdf che in epub, quindi in questo caso magari perché risparmiate qualche soldino, che 15 euro per questo libro sinceramente non li vale, anche se è una buona indicazione di cosa sono davvero i prodotti completamente naturali e i prodotti... Ehm, che non derivano da petrolati ma che comunque siano realizzati in laboratorio quindi anche questa è una distinzione interessante niente fatemi sapere se avete letto questo libro e se vi è interessato ehm, cosmetica naturale le migliori 50 ricette di natasha tilbò io come sempre spero vi sia stata utile ormai allergia ciao e ai livelli e eh, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video se ve ne interessano altri soprattutto sulla cosmetica fai da te e al prossimo video ciao